E allora ciao a tutti ragazzi, bentornati al Brucalifo Studio, è finito agosto e quindi si rientra a fare le cose un pochino sul serio, quindi vi chiedo subito, lasciate un like qua sotto per far ripartire un po' il canale, perché è un mese che sono fermo e YouTube non gli piace tanto questa roba qua, quindi vi chiedo un po' un like sulla fiducia. Allora, spessissimo mi chiedete se è meglio cantare con autotune in cuffia, quindi sentendovi con l'autotune o senza. È rivenuto fuori anche questo discorso qualche giorno fa, è venuto ganza? Allora, il discorso è questo qua, non c'è un, una risposta comunque concreta ok dipende dalle situazioni come sempre nella musica quindi rimanete sigla Ok, allora siamo in progetto eh, questa è una canzone mia dato che Hermesito, ermesito purtroppo qua non ce lo possiamo più mettere sapete che anch'io cantavo un tempo vi lascio magari in descrizione la traccia perché so che siete molto curiosi di, di sentire poi i lavori finiti Allora, quando cantare con autotune e quando cantare senza effettivamente? Il discorso è semplicissimo L Autotune cos'è? Un effetto eh, di abbellimento, ok? Può essere usato come intonatore o come scelta stilistica, ok? Se la tua idea di canzone Suona già bene senza autotune Ok quindi è una roba rappata È una roba secca E poi vuoi provare come sta con E suona bene Lì puoi cantare benissimo senza Ok così almeno la traccia va bene L'autotune è una roba in più Ad esempio Canzoni che faccio con Rioda Rioda viene qua Se non hai mai sentito Rioda Questa è Rioda Sì come un carry on Rioda è il mellor il ballon d'oro Me lo merito fra più di loro Stiamo facendo mula Mula dietro la pula. Pula, pula segue quelle buste messe dentro in tuta, tuta Ogni amico sa quanto la nostra vita è dura, che ci ha venduto il male pagato senza fattura. Lui quando registra queste canzoni che suonano benissimo con l'autotune, entra in cabina, si mette le cuffie, canta, alla fine della canzone quando il tutto suona già bene, ci mettiamo l'autotune. Quale può essere il problema di questa roba qui? Il problema è che quando uh, finite di cantarla, la mettete in autotune e l'autotune non suona bene, perché avete un modo di parlare, di cantare di rappare che l'autotune non si aggrappa bene perché l'autotune corregge le stonature quindi se voi parlate comunque sia non tendete a stonare piuttosto se uno canta ok quindi l'autotune lavora meno l'autotune lavora meno voi lo sentite di meno quindi quando rappate e usate un tono basso piuttosto moderato parole molto veloci è più difficile sentirlo in quel caso lì vi dico non vi serve a niente tenerlo, ok? Lo potete scegliere, in un pezzo parlato così, solo nel ritornello, che potrebbe dar quella roba in più. Oppure negli allunghi sotto, se nelle strofe fai dei cori, delle doppie un po' più lunghe. In quel caso può andare molto bene. Se avessi mixato io sto disco, gli avrei attenuato un po' le S. Oh, anche se prende il sole di star con te, di star con te. Un sì, un DS nel master secondo me gli, gli funzionava abbastanza. Quando invece cantate però comunque sia ad alta voce, già più tendete a stonare, ok? E in quel caso lì è più probabile che l'autotune lavori bene, abbia un feedback diverso, ok? L'autotune lavora meglio sulle note alte, questo lo sappiamo. Quindi se voi cantate e l'autotune ci sta bene... Lo mettete, poi se in alcuni punti stonicchia un po' o ci andate di Melodyne o rifate quel pezzettino lì. Il, fra virgolette, senso di avere l'autotune in cuffia è quando fate canzoni melodiche dove le linee melodiche devono essere proprio import sono importanti, sono il fulcro della canzone, come in questo caso e vi farò sentire, quando giocate molto con le armonie, con le melodie, potete sia cantare e poi metterle sopra il, il tune e vedere come suona. E poi. Se stona, capire dove stona e rifare. Io un tempo facevo così. Potete, se no, solo se vi torna bene cantare con l'autotune, mettervi l'autotune in cuffia, come ho fatto io in questo caso, e cantare. Così se stoni, sai già subito che hai sbagliato, ok? Poi è vero che lo puoi aggiustare col Melodyne, però se lo fai di base, fatto bene, è, è tutto un altro discorso, ok? I contro di fare questa roba qua, c'è un piccolo contro. E voglio dirtelo subito e consigliarti una roba perché è veramente l'errore che fanno tu quando canti con l'autotune, ti fa figo e cambi le melodie. Devi essere serio, concentrato sulla tua melodia di base e non farti prendere dalla mano ok sicuramente quando vai a cantare con l'autotune e dai una melodia è molto molto probabile che esci fuori che hai fatto una roba diversa perché ti fa figo cantare con l'autotune l'autotune ti intona tutto allora fai cose che non ti puoi permettere di fare ma qual è il discorso il cervello percepisce meglio le cose semplici di quelle difficili quindi una melodia anche se più semplice rimane più in testa rispetto a una melodia articolata estrema anche perché tu che non hai studiato niente di musica sei più portata a cantare melodie semplici piuttosto che melodie difficili che non riesce a fare andiamo un attimo a sentire qua vi faccio capire meglio allora vi faccio sentire un pezzettino dove c'è il ritornello e la voce soprattutto della doppia quella alta l'ho fatta con l'autotune in cuffia ok perché dovevo capire quando armonizzava bene con la principale perché appunto anche nelle doppie alte non ha molto senso se la melodia fa na, na na na na na na na, andare a fare un controcanto diverso, andare a mettere su una quinta o robe strane, ok? Fai quello che stai facendo, aiuta molto Sfere Bassa. Perché Sfere Bassa è diventato famosissimo? Perché fa melodie molto semplici, ma che rimangono. Quando tu una melodia che stai facendo la canticchi con na na na na na na na, vuol dire che funziona. Se non riesci a canticchiare la tua melodia, stai sbagliando, ok? Vi faccio sentire... E volevi andare al mare, preferivo l'estate qua Cercavi un altro uomo mentre volevo un'altra chance Dimmi di te, raccontami un altro po' Che torneremo insieme prima di scendere ad Amsterdam E ci sentivamo Eccola qua Allora io in questa parte qua di traccia Per smorzare un pochino il flusso del pezzo Ho pensato a una melodia che facesse tipo na na na na na Ok? Però devo capire quando arrivavo all'estremo, no? In alto. E fatelo questa roba quando cantate, raga. Pensate alla forma che deve avere una melodia, ok? Tipo in questo caso. Na -na -na -na -na -na. Immaginatevi questa scala che sale e che scende di nuovo. Quando i ragazzi non capiscono come farla, io a volte gliela disegno proprio su carta, faccio questo discorso qui. Le robe da pazzi, ragazzi, venite qua. Vi viene fuori una cosa del genere e fa... Na na na na na na na, ok. Io la disegno all'inizio, poi in genere tendo a farglielo fare con le mani. Questa roba è una, una cosa che fanno a scuola di canto. Eh, na, na na na na na na. Avete mai visto fare ste cose rapper? Serve per, per questo discorso qui, capire dove andare con la voce. Ora, pazzie a parte. Scusatemi, sapete che sono fatto così. Vi faccio sentire. Parate. Eh. E sognavamo a Panama, un viaggio lungo in macchina Tu che senza vestiti riuscivi a spogliarmi l'anima Ma ti do solo lettere, ne leggo una a caso Anche qua, questo lettere allungato così È una notina di mezzo, un po' stronzetta, no? Quindi Solo lettere, ne scelgo una a caso Oppure, cioè, o stavo troppo basso o andavo, o andavo troppo alto Senza autotune quello lì per forza dovevo correggerlo poi con il Melodyne. Quindi eh, quando capite bene che quando fate una roba del genere dovete avere l'autotune, cioè dovete, potete avere l'autotune e vi può aiutare tantissimo. Ok, e niente di più semplice, un video non lunghissimo, però credo che ci sia un sacco di contenuti effettivamente, metteteli in saccoccia. Quando cantare con l'autotune, ovviamente quando la melodia è molto importante, per capire bene quello che state facendo e mi raccomando anche se è un controcanto, un'alta, ascoltatele da sole le tracce se vanno bene, ascoltatela da sola con la voce principale senza il beat, capite se state facendo una cosa giusta. E ricordatevi che se una cosa stona è meglio rifarla che pensare poi lo aggiusto poi in fase di mix. È fondamentale. Va buono ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per il mi piace che sicuramente avete messo. Ci vediamo al prossimo video, speriamo che YouTube riprenda a farmi salire le visualizzazioni perché di farne 200 non ne ho più voglia. Ci vediamo al prossimo video, ciao.